Pure, quindi una. Bassa... Okay. Quindi hanno una bassa richiesta di, di, di manutenzione rispetto agli intensivi che hanno invece richieste più importanti perché eh, come vedete... Possono, uh, possono ospitare piante molto più grandi, uh, addirittura alberi. Uh, si tratta di giardini pensili sospesi che, effettivamente, hanno, hanno richieste e cure almeno come quelle di, di, di, di giardini. Vi faccio vedere qui: ho mostrato una foto di un tetto comune uh, a Prato. Sono molto comuni questi tetti verdi a Prato uh, in Germania. E, questo è sul tetto un di un'università uh, a Berlino, mentre invece questo qui è il tetto verde a Sedum, uh, un'altra specie tipica nei tetti verdi estensivi uh, del, del liceo scientifico Keplero di Roma, col quale poi abbiamo, abbiamo anche collaborato molto nell'ambito di attività di alternanza scuola-lavoro e col professor Casalini. Uh, è degno di nota anche il fatto che il tetto verde, loro hanno, in questa scuola hanno, Installato, installato un tetto verde e anche una parete verde che eh, venne anche premiata nel 2019 da una, un award per Ecotech Green. E, mh, questo perché all'epoca eh, cominciano ora a prendere piede a, ad essere più comuni, ma diciamo che sono ancora soluzioni eh, non comunissime in, in Italia. Eh, lo sono di più nel nel nord Italia, in particolare a Milano. Infatti vediamo questo esempio bellissimo di tetto verde intensivo che è il giardino pensile terapeutico eh, di circa installato circa un paio di anni fa eh, sotto la direttiva di Boeri ed è veramente eh, un incanto oltre che maestoso. E, ovviamente tra estensivo e intensivo c'è una gradazione di grigi, eh, cioè, tantissime sfumature perché vi sono tetti semi estensivi o semi intensivi in base appunto alla quantità e alla vegetazione, eh, cespugli e così via, quindi il tetto estensivo in genere ha prato e sedum. Allora per quanto invece riguarda le pareti verdi, le, le cosiddette green wall, la principale classificazione eh, le suddivide in living wall e in green facade. Le living wall sono eh, intanto aderenti completamente al muro, quindi è come, è come se fosse un ulteriore strato di muro e, e posso, le piante possono essere disposte in dei, eh, dei vasi appunto aderenti alla parete oppure in dei moduli, in dei substrati modula modulari, oppure in tasche di, di, di feltro. Eh, vi faccio vedere questo qui, il sistema modulare, un esempio di, di Peverelli, col quale tra le altre cose stiamo iniziando a collaborare nell'ambito di un, un nuovo progetto perché vogliono realizzare una parete verde. Eh, sempre a Milano e, e studiare e dare degli indicatori precisi di consumo. Uh, di, di, di allora, per dei altri dovrebbero chiudere il no, microfono. No. Grazie, scusatemi. Questa è la parete verde del Keplero che è costituita da, una, uh, da un fascio in cui vi sono appunto delle tasche all'interno del, del substrato e, e le piante che crescono lì. Cioè da, da considerare che queste living wall, se noi le, le, le, le visualizziamo in sezione, dobbiamo immaginare che abbiamo la parete, una serie di strati, teli e tessuti, un suolo e poi esternamente le piante. Diversamente le green facade, che sono quelle di sotto, sono eh, rispetto alla parete, sono costituite da uno strato di piante, perché abbiamo o una green facade diretta, perché sono delle specie magari rampicanti o discendenti direttamente eh, che... Eh, Crescono sulla superficie eh, della parete oppure abbiamo in diretta quando la crescita di queste piante è accompagnata appunto da, eh, da, un, da un traliccio, da, da una grata metallica come nel caso della eh, parete verde che abbiamo fatto installare all'Enea che appunto ha una green facade in diretta Uh, e, uh, e poi abbiamo una green facade indiretta nel quale tra, tra la vegetazione e la parete muraria addirittura è possibile sia un percorso, cioè uno spazio di transizione che può essere sfruttato, insomma. Ok. Uh... Noi abbiamo, l'attività Enea essenzialmente eh, è, è, è stata il prodotto della ricerca di sistema elettrico, finanziato dal inizialmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, eh, più recentemente dal, dal Mite. Abbiamo eh, iniziato a lavorare in questo dal 2013 con uh, le prime attività, a partire da Carlo Alberto che ha voluto fortemente uh, la ricerca in queste Uh, in queste tematiche e um, al momento considerate che stiamo sviluppare stiamo sviluppando uh, la programmazione 2022-2024, quindi dal 2013 ad, ad oggi con con pochi con, con pochi anni in cui non, è stato, non siamo stati finanziati per, uh, per motivi di ministero, insomma, uh, in cui ci sono stati dei blocchi di due o tre anni al massimo, uh, la ricerca quindi su queste tematiche va avanti da allora, da allora ed è una ricerca che focalizza moltissimo sul uh, conseguimento del risparmio energetico, ma anche del della, mh, dei benefici ambientali che queste infrastrutture uh, consentono di, di avere. Uh, allora, in, uh, presso l'edificio, la casetta verde di Casaccia, uh, che uh, coloro che sono in Casaccia probabilmente conoscono, avranno avuto modo di vedere, Abbiamo uh, installato un tetto verde e una parete verde. Uh, a sinistra il tetto verde, che è un tetto verde di tipo estensivo ed è costituito da diversi settori in cui abbiamo allocato delle vegetazioni diverse per consentirne degli studi diversi. Princip principalmente abbiamo una sezione a prato una sezione dedicata alla sperimentazione con il sedum ed un altro settore che invece è dedicato alle sperimentazioni con, per la biodiversità con specie di, di, di vario tipo uh, locali. E, mh, invece la parete, la parete uh, verde dello stesso edificio presenta una facciata sud-ovest e una facciata sud-est. Abbiamo un totale di 90, quasi 100 metri quadri la somma di entrambe le pareti ehm la copertura da parte della somma di entrambe le pareti insomma e eh, le, le, le pareti hanno accolgono diverse specie vegetali eh, spesso comunemente trovate in questo tipo di struttura ma che sono state selezionate a monte dopo una ricerca bibliografica e prove sperimentali eh su vaso che sono state precedentemente realizzate eh, per cui abbiamo piante comuni come edera, vite, gels, eh, gelsomino, eh, la, la vite canadese e così via. Allora, se questo si potesse levare, ecco l'ho tolto. Eh, la stratigrafia del tetto verde. Allora, la stratigrafia di un tetto verde è definita dalla normativa di cui vi parlavo sopra e eh, diciamo che in generale un tetto verde richiede eh, una stratigrafia minima che è composta a partire dal, dall'astrico solare, quindi da, dalla, dalla zona del tetto più, eh, che fa parte dell'edificio, eh, andando verso il contatto con l'aria, è eh, costituita da diversi strati. Abbiamo innanzitutto uh, uno strato uh, impermeabilizzato, Uh, che debba essere di alta qualità, insomma, a livello di strato impermeabilizzante è, è veramente fondamentale. Poi vi deve essere un sistema antiradice, al di sopra di questo, uh, che deve impedire appunto, uh, che le radici si sviluppino ulteriormente nella, nella profondità dell'edificio. Vi è a seguito un sistema di drenaggio, uh, che spesso è costituito da, uh, da materiali ghiaiosi, nei, nei casi più semplici. Segue una, un tessuto filtrante per, per evitare che le, le particelle di suolo sovrastanti vadano a finire eh, al di sotto ed infine vi è il substrato per la crescita delle piante e eh, l'ultimo strato che è la vegetazione. Questa è la struttura minima e in realtà eh, all'ENEA abbiamo una, eh, una struttura simile. Eh, Considerando che appunto venne installato nel 2015, l'installazione del tetto verde è avvenuta nel 2015. Eh, tutto, tutta la casetta dell'energia, l'edificio verde prototipo. Noi la chiamiamo anche scuola dell'energia perché vi facciamo dei corsi sull'efficienza energetica e su queste infrastrutture verdi, eh, è. Ehm è praticamente dotato di un sistema di monitoraggio un sistema di monitoraggio di tipo ambientale e di tipo energetico eh, ampissimo sia a livello del tetto che a livello di ambedue le pareti eh, al primo piano, al secondo piano e anche a livello della serra bioclimatica di cui poi dopo avrò modo spero di parlarvi un attimo e eh, il monitoraggio eh, dei parametri microclimatici include la temperatura e l'umidità uh, relativa con globotermometro, la radiazione globale, la radiazione fotosinteticamente attiva, il vento, quindi sia in velocità che in direzione con anemometri. Poi abbiamo il monitoraggio delle temperature superficiali quindi a livello della parete, eh, queste le abbiamo utilizzate per studiare i flussi termici, cioè sono le temperature uh, superficiali noi le utilizziamo per lo studio dei flussi termici, sia eh, e quindi questi mh, praticamente vengono inserite sia sulla superficie esterna della parete che sulla superficie interna della parete per vedere questo flusso che poi eh, vengono monitorati recentemente abbiamo anche preso ehm, stiamo iniziando anche a lavorare con dei flussimetri direttamente e stiamo facendo la comparazione di questi due sistemi di misura poi eh, monitoriamo la temperatura fogliare in alcuni settori della, del tetto l'umidità del suolo diverso, eh, in, in diverse localizzazioni eh, la temperatura superficiale sul tetto e inoltre parametri ambientali come la nitride carbonica, l'ossigeno e, e i composti organici volatili, i vitex in particolare, di cui vi parlerò dopo. Quindi, praticamente. Eh, oserei definire l'edificio verde come una sorta di long term experiment che sta accumulando e misurando dati a partire dal 2015-2016, diciamo eh, i dati più precisi intorno al 2016 e, e quindi stiamo, eh, oltre al fatto che è sede della maggior parte delle nostre attività di ricerca, eh, stiamo veramente cercando di mantenerlo, e nel in uno stato più più adeguato e costante possibile, quindi anche con molta attenzione alla vegetazione, proprio per perché stiamo continuando a misurare e, e rappresenta un caso unico unico a livello nazionale, ma in realtà come long term study direi anche a livello internazionale. Ok. Adesso vi mh, uh, praticamente per quanto riguarda la sperimentazione sugli, sugli aspetti più ambientali eh, mi, mi interessava parlarvi di, tre, di, tre, di queste tre tematiche, di queste tre linee di attività praticamente che sono il continuum suolo pianta atmosfera con l'evapotraspirazione delle piante, eh, le proprietà radiative delle coltri vegetali e dell'albedo e eh, la mitigazione dell'inquinamento dell'aria che viene operata. Eh, dalle, dalle piante allora questa è la prima parte eh, diciamo che notoriamente il sistema suolo pianta atmosfera va considerato come un continuum eh, infatti dall'inglese SPAC soil plant atmosphere continuum ogni punto di questo SPAC è eh, caratterizzato da un preciso valore di potenziale idrico Psychon uh, water. Adesso la, la teoria veramente la riduco al minimo, ma uh, spero nessuno si offenda se uh, do qualche informazione giusto per uh, uh, ricontestualizzare il tutto, insomma. Uh, diciamo che quindi nel suolo, tra il suolo, la pianta e l'atmosfera, quindi esiste. Uh, questo potenziale idrico che è il potenziale che dà la spinta all'acqua di fluire. In genere l'acqua fluisce da una località ad alto potenziale ad una località a potenziale inferiore Ed infatti andando a misurare i potenziali idrici nei diversi settori, nei diversi ambienti, vediamo che eh, l'acqua dal suolo arriva alle radici e attraverso eh, i vasi xilematici della pianta raggiunge le foglie dove viene espulsa eh, per, sotto forma di vapore acqua, eh, acqua nell'atmosfera. Ecco, tutto questo movimento dell'acqua avviene eh, spinto dal gradiente di potenziale idrico e quindi si parte da un gradiente di potenziale idrico maggiore, eh, meno 0.3, a un, un gradiente di potenziale idrico eh, più, eh, più basso, meno 100 MPa. Ok, l'evapotraspirazione, che è una funzione fondamentale delle piante per noi rappresenta una caratteristica veramente notevole per quanto riguarda tutti gli aspetti e benefici che le piante apportano in questi sistemi vegetali di tetti e pareti. Eh, l'evapotraspirazione è eh, definita come somma tra, evapora tra eh, evaporazione dell'acqua dal suolo all'atmosfera. più la traspirazione. La traspirazione è proprio l'acqua che dagli stomi della pianta, quindi dagli stomi presenti nelle pagine su, su, eh, inferiori delle, delle foglie, viene, eh, arriva eh, sotto forma sempre di vapore acqua nell'atmosfera. Allora l'evapotraspirazione, questo processo fondamentale delle piante eh, dipende da numerosi parametri, parametri che sono climatici e parametri eh, più legati alla vegetazione e al suolo. Uh, bene noi abbiamo preso in considerazione la maggior parte di questi parametri in modo uh, da capire bene le influenze dell'uno con l'altro e di andare a monitorare uh, l'evapotraspirazione in condizioni di interesse in base alla, alla nostra ricerca quindi tra i parametri climatici la radiazione solare netta in entrata è il valore che maggiormente si correla all'evapotraspirazione, ma poi ovviamente anche la velocità del vento la temperatura e l'umidità dell'aria, le condizioni di nuvolosità del cielo e le precipitazioni influiscono senz'altro ovviamente sull'evapotraspirazione. Diciamo che poi l'influenza è una cosa, l'influenza sull'evapotrasspirazione eh, viene descritta in modo molto complesso dalle dall interazioni tra tutti questi parametri. E per quanto riguarda la vegetazione, ovviamente il livello di ombreggiatura della canopi quindi dello strato vegetativo, eh, è, eh, è importante e favorisce o meno l'ombreggiatura. Eh, oh, scusate, l'evapotraspirazione. Quindi, quando c'è troppa ombreggiatura, e quindi vuol dire, vuol dire che le piante ricevono una radiazione inferiore, ovviamente l'evapotraspirazione risulta un po' ridotta. Poi dipende dalla, dal, dai genotipi, dal tipo di vegetazione e dalla fase di sviluppo. E un altro parametro fondamentale è il cosiddetto LAI, Leaf Area Index, che è una stima della densità di copertura. Come potete vedere da questa figurina in basso a destra, dà proprio un'idea di come questo indice ci dia una, una quantità di copertura, di densità di verde. Poi c'è l'apparato radicale che ovviamente ha anche, anche lui eh, determinante nell'influenza dell'evapotraspirazione e il contenuto idrico eh, del suolo. Quindi soprattutto nella, negli strati più superficiali a contatto con, con la pianta e con l'atmosfera. Quindi anche il, il, il soil water content sotto forma di uh, soil moisture level o qualsiasi altro tipo di indicatore sono dei parametri fortemente correlati. Tutti questi parametri ovviamente sono anche influenzati dalla stagione, dalla posizione ge geografica e dalla posizione climatica. Uh, L'evapotraspirazione... Uh, in Enel abbiamo studiata molto iniziando uh, con uh, la sperimentazione in serra bioclimatica che prima vi ho, uh, vi ho accennato. Senza andare nei dettagli di che cosa sia la serra bioclimatica ma è stata pensata come spazio che riceveva una radiazione solare aggiuntiva uh, e pertanto potesse essere utile per uh, il mantenimento delle, del comfort termico. Uh, dalle simulazioni condotte in una ricerca uh, durante i primi anni della ricerca di sistema, purtroppo abbiamo notato che uh, questa serra bioclimatica, la serra captante, non fosse così uh, funzionale. Pertanto, più recentemente, uh, insieme <coughs> insieme soprattutto a Patrizia De, alla collega Patrizia De Rossi abbiamo pensato ma se andiamo ad inserire della vegetazione all'interno dello spazio serra bioclimatica, forse potremmo fare in modo che questa la condizione in estate di questo ambiente possa migliorare perché eh, probabilmente si potrebbe raffrescare eh, la, la, la condizione termica dovuto all'effetto dell'evapotraspirazione delle piante. Quindi quello che noi abbiamo fatto è Intanto abbiamo focalizzato su piante orticole. Il focus sulle piante orticole è stato dovuto a a due motivazioni principali. Innanzitutto tutti i nostri studi sono sempre eh, correlati legate in qualche modo al, a, alle città, al benessere in città e questo vuol dire pertanto anche eh, il sostenere eh, la, la, la, la sostenibilità agricola e ambientale e quindi anche il chilometro zero. Pertanto eh, è evidente che negli ultimi anni questo interesse per l'agricoltura domestica, soprattutto a seguito del Covid, si è aumentato uh, fortemente, lo dice Coldiretti, in quanto uh, sono aumentati uh, di oltre il 70% le vendite di, di prodotti per uh, Fertilizzanti, suolo eccetera, per la produzione domestica. Eh, e quindi abbiamo selezionato questo tipo di piante per questo interesse, ma poi, inoltre, dobbiamo selezionare le piante che avessero una forte capacità evapotraspirativa in modo da. Fare evaporare moltissime goccioline d'acqua che potessero raffrescare l'ambiente interno della serra bioclimatica d'estate raffrescando l'ambiente interno della serra bioclimatica immaginavo immaginavamo anche che si potesse raffrescare l'interno dell'edificio quindi l'ambiente adiacente la serra bioclimatica se vedete questa foto qui la serra bioclimatica è cerchiata è rosso c'è ehm cerchiata in rosso, è questa con questi vetri, la, all eh, alla, alla, alla destra di questo cerchio c'è tutta la stanza interna adiacente a questa serra. Ecco, noi abbiamo monitorato tutti i parametri termici e climatici a livello sia della serra che a livello della, della stanza adiacente a questa serra. E quindi tra le piante orticole abbiamo selezionato quelle che notoriamente la letteratura ci diceva che aveva, avessero un'elevata un efficienza di evapotraspirazione. Un'altra cosa interessante è che poi questa sperimentazione l'abbiamo anche duplicata sul tetto verde eh, andando a confrontare poi non solo la capacità evapotraspirativa delle piante ma anche la, il, il livello di produzione. Quello che abbiamo appurato è che uh, nell'ambito della serra bioclimatica abbiamo ottenuto senz'altro un miglioramento uh, della, della condizione climatica seppur uh, no, non, al, non, non troppo elevato perché stiamo parlando comunque in estate uh, nelle giornate più calde comunque si raggiungono temperature elevate pertanto la, uh, un abbassamento di 2-3 gradi centigradi nell'ambiente della serra non è non è così significativo lo è di più nell'ambiente nell'ambiente adiacente alla serra però abbiamo notato che potevamo eh, era possibile aumentare questo beneficio andando ad aggiungere a questi sistemi a queste piante coltivate in semplici vasi a terra un sistema di illuminazione a led che consentisse de, una maggiore produttività quindi ci ha consentito di ampliare la resa e più che altro di poter chiudere queste, ehm, le tende, eh, gli sch le schermature alla radiazione solare della serra bioclimatica eh, la chiusura di queste tende permette di aprire le finestre e di aumentare la ventilazione quindi eh, in parte perché ombreggia, in parte perché aumenta la ventilazione eh, con l'inserimento di queste luci eh, a led, quindi a basso consumo energetico <ride> oltretutto anche alimentate da un piccolo impianto fotovoltaico, abbiamo ottenuto un ottimo risultato eh, anche riproducibile. E in più abbiamo visto che queste stesse, le stesse condizioni di crescita eh, potevano essere utilizzate con, con ottimi livelli, anche maggiori, a livello di, di resa sulla, sul tetto verde, in visione appunto di un'esperimentazione su quello che potrebbe essere un orto green roof. Eh, andiamo adesso in quella che era la, la, la seconda parte, una seconda caratteristica eh, importante delle coltri vegetali che è una proprietà di tipo eh, radiativo ed è l'albedo. Eh, l'albedo eh, è una caratteristica che rappresenta eh, è il potere riflettente, corrisponde eh, alla percentuale di radiazione Uh, che uh, viene riflessa in tutte le direzioni dalla superficie rispetto al totale della radiazione incidente ed infatti è proprio dato dal rapporto tra la radiazione che viene riflessa dalla superficie rispetto a tutta la radiazione globale che incide su quella superficie. Uh, per definizione l'albedo è zero, quindi è minima, quando non vi è frazione di luce riflessa. Quindi se io ho una superficie nera, <coughs> Il 100% di radiazione praticamente non ne viene riflessa nulla, ne viene riflesso appena in questo caso il 10%, però insomma, ne, ne, eh, dal punto di vista eh, teorico, eh, se ho una superficie nera non ne viene riflessa nulla di questa radiazione, se la superficie ha alta albedo, quindi è bianca, ne viene riflessa una grandissima quantità, quindi l'albedo è più alta, quindi è pari ad 1 quando io ho una superficie completamente bianca. Allora, punti importanti da, uh, da, da considerare nella, nel, nella sperimentazione con l'albedo sono appunto che uh, un aumento di albedo corrisponde ad uh, una diminuzione della, della massa di calore, della massa, del calore antropogenico e del calore presente. Uh, l'albedo medio nella Terra è misurato, stimato tra il 0,29 e il 0,31. Mentre invece nelle città è eh, 0,10. Eh, L'albedo abbiamo visto che ha un, un rapporto per cui ha un valore che va da 0 a 1 oppure in percentuale. insomma. Dal momento che nelle città abbiamo un 0,1 questo vuol dire che le aree urbane assorbono più luce e si riscaldano di più. Quindi effettivamente ecco, e questo spiega il motivo l'isola di calore urbana. L'isola di calore perché assorbe più luce e si riscalda di più. Una delle cause principali quindi dell'aumento di questa isola di calore in città è proprio l'utilizzo e lo sfruttamento eccessivo di, di materiali edilizi che abbiano un basso albedo, quindi cementi eh, materiali a basso albedo appunto. L'aumento dell'isola di calore tra le altre cose eh, fa aumentare il consumo energetico a livello eh, degli edifici per mantenere un benessere termico. Eh, consumo energetico che, dovuto all'incremento delle emissioni di gas serra introdotte nell'atmosfera, eh, facilita ed aumenta l'inquinamento dell'aria. È tutto un circolo vizioso. Uh, in genere le, le, le superfici vegetali hanno un albedo variabile, dipende, la variazione dipende da numerose caratteristiche di tipo genotipico di tipo, e di tipo ambientale, e uh, le variazioni possono andare: sono nell'ordine da 0,2 a 0,35. Ovviamente il LAI, che è la solita la densità di copertura di una superficie, uh, l'intensità del verde e le condizioni climatiche, sono tra i. i, i Parametri più importanti che, eh, che, che determinano poi eh, l'albedo e vanno a determinare l'albedo. Okay. Uh, Nell'edilizia urbana le tecnologie le le tecnologie per la mitigazione della dell'isola di calore prendono in considerazione i tetti. Questa cosa è abbastanza banale eh, nelle città eh, altamente cementificate, abbiamo detto che non c'è spazio per il verde, per cui dove andare? ad implementare delle tecnologie se non c'è più superficie disponibile ecco eh, la, la superficie, se si possono associare i tetti, i tetti rappresentano in, questi, in queste città eh, in alcune aree rappresentano fino alla, al 40% della, della superficie di, di, di distretti particolarmente urbanizzati perciò sono una, una superficie che se sfruttabile consente veramente un, un buon risultato di mitigazione. Più recentemente sono state prese in considerazione anche le pareti, perché immaginate che le pareti permettono appunto di, eh, eh, di ampliare la, la, la superficie su cui appunto queste tecnologie di mitigazione possono essere implementate. Quindi lo scopo, è ridurre le temperature superficiali dei tetti, delle lastrici solari, migliorando il comfort termico negli ambienti interni dell'edificio e quindi diminuire anche il flusso di calore verso l'atmosfera. Eh, le principali te tecnologie per la, la mitigazione della Urban Heat Highland sono i, i tetti freddi o i tetti verdi. I tetti freddi sono i cool roof, sono anche tetti riflettenti, sono i tetti chiari, Cosa fanno? Mirano ad aumentare l'albedo dei tetti. Come dicevamo prima, un tetto una, una superficie bianca ha, uh, ha un albedo che si avvicina a uno perché praticamente che cosa fa? riflette tutta la, la radiazione. Quindi la radiazione non va a scaldare l'interno dell'edificio. E, e poi abbiamo i tetti verdi che è la, una tecnologia uh, un, po', un po' più innovativa. Uh, tetti verdi che prevedono la andando indietro, scusatemi, prevedono la ricopertura parziale o totale con la vegetazione dei, dei tetti. Allora, eh, ma i tetti, eh, i tetti bianchi, quindi eh, sono... andiamo a rivedere la figura di prima. I tetti riflettenti includono anche i tetti bianchi, i Curruf, cool ok? E sono una tecnologia molto utilizzata soprattutto in alcune zone climatiche eh, anche molto economica ed hanno, hanno un ottimo hanno sicuramente forniscono un ottimo risultato sul raffrescamento delle, delle superfici dei tetti eh, tuttavia i tetti verdi ha, hanno qualcosa in più anche rispetto ai tetti, ai tetti bianchi andiamo a vedere che cosa succede se noi andiamo a mettere un un termometro che misuri la temperatura superficiale in un normale lastrico solare, io qui l'ho disegnato in nero per dire su un massetto scuro, un tetto bianco o un tetto verde. Quindi io ho tre situazioni, ho tre termometri disposti in tre tetti diversi, andando a in un pomeriggio di giugno in cui l'aria la, Uh, è più o meno tra i 30 e i 33 gradi, uh, quello che si misura uh, in una zona climatica simile alla nostra è nel, nel caso di un tetto normale arriviamo a temperature fino a 68-70 gradi centigradi ed è vero, pensate di mettere effettivamente una mano a contatto con l'asfalto Uh, si raggiungono temperature elevatissime. A livello della superficie di un tetto bianco, la temperatura va dai 41 ai 44 gradi, in un tetto verde la temperatura va dai 31 ai 38 gradi centigradi. Adesso la cosa particolare è quindi il tetto verde è quello che funziona meglio. È strano però perché se noi ci basavamo sull'albedo, l'albedo di un tetto bianco era molto più elevato rispetto all'albedo di un tetto verde. Vi ricordo che l'albedo di un tetto bianco è vicino a 1, quello di un tetto verde va da 0,2 a 0,35. Che cosa consente al tetto verde di abbassare così la, la temperatura superficiale, di avere un effetto migliore? Beh, l'effetto migliore si ottiene con l'evapotraspirazione, perché l'evapotraspirazione consente alle piante di, eh, di rinfrescare attraverso l'evaporazione dell'acqua. Uh, e inoltre ci sono altri servizi che vengono offerti dalle piante e che quindi rappresentano un valore aggiunto a questa tecnologia rispetto ai tetti bianchi. In primis uh, è la cattura della, della CO2 operata dalle, dalle piante, per cui la maggiore riduzione di temperatura ottenuta con l'impiego dei tetti verdi è dovuta, oltre che alle proprietà radiative, soprattutto all'azione rinfrescante delle piante grazie all'evapotraspirazione ok allora eh, sull'albedo in NEA ci, ci stiamo lavorando da, da qualche anno eh, stiamo monitorando eh, diverse eh, abbiamo monitorato eh, durante diverse stagioni durante diversi periodi anche di diversa lunghezza eh, l'albedo delle superfici Uh, di, a livello dei diversi settori del tetto verde Nenea, quindi ri, abbiamo un settore a prato, un settore a sedum, è un settore con diverse specie uh, per, uh, per la biodiversità e, mh, e praticamente nel settore a prato abbiamo anche studiato, siamo andati anche a, a, a studiare l'effetto uh, dello, dello spessore del prato in termini di altezza, uh, cioè un prato appena Dopo la sfalciatura, eh, fino a, a un paio di mesi in cui eh, praticamente lo spessore del prato è passato da 3 cm a eh, a 30 centimetri insomma. Abbiamo fatto tutta questa serie di analisi e abbiamo eh, ovviamente visto gli effetti delle diverse dei diversi parametri eh, microclimatici misurati eh, integrando integrando le, le le varie curve tra di loro, quindi abbiamo abbiamo trovato innumerevoli innumerevoli risultati. Chiedo scusa, qui c'è una un, un errore, non so, per questa scritta i composti organici volatili eh, doveva andare in un'altra un slide, quindi no, no, non fateci caso a questa scritta qui, questa è un caso, sono, era una diapositiva per eh, riportarvi brevemente dei risultati sull'attività sull Inea che abbiamo fatto con l'albedo, noi abbiamo misurato l'albedo attraverso questo albedometro che è un, un doppio piranometro praticamente e è portatile, per cui c'è... Consentito di fare diverse campagne su diverse superfici. Questo è solo un esempio di risultato eh, in un periodo poi di quattro giorni in inverno la variazione di albedo nelle, nelle graminacee, quindi nel prato, oppure in, in due tipi di sedum in due tipi di sedum uh, cioè nello stesso tipo di sedum ma in due, in due uh, situazioni diverse quando è rosso e quando è verde in base alla stagione insomma diciamo che quindi questo per farvi capire che da 22 a 18 eh, è una variazione comunque significativa, eh, sono tutte variazioni significative, eh, significative dell'albedo. Tante volte molti lavori abbiamo visto che riportano l'albedo unicamente come unico valore, ma invece è un valore sempre fortemente variabile che dipende appunto dalle condizioni di cui parlavamo sopra. Ovviamente l'albedo rimane un riferimento, nel senso che la ricerca deve anche, um è anche interessata allo studio delle piante, degli aspetti del, de, genomici eh, genetici correlati all'albedo all di una specie vegetale perché effettivamente eh, sia a livello di tetto verde ma sia a livello di coltivazione eh, la presenza di, eh, di piante che consentano eh, di ricoprire una superficie con un albedo molto elevata ovviamente aiuta eh, il discorso dell'isola di calore. Ok, la terza parte di cui vi volevo parlare invece erano i composti organici volatili. Eh, che cosa sono questi composti organici volatili? Sono tra una classe di inquinanti, tra i principali inquinanti, insieme al uh, diossido di zolfo, all'ammonio e agli ossidi di nitrogeno e anche al particolato. E sono moltissimi, hanno delle diverse capacità intrinseche, eh, caratteristiche intrinseche fisico-chimiche diverse e eh, anche l'impatto eh, sull'uomo è molto variabile. In alcuni casi abbiamo anche delle, i COV includono anche delle, eh, dei composti volatili, eh, sì, dei composti, scusatemi, cancerogeni come il benzene, fanno parte dei cancerogeni del gruppo 1. Eh, sono composti eh, presenti ambien nell'area ambiente esterna ma anche nell'area che respiriamo all'interno degli edifici, in realtà sono sono hanno cominciato ad essere eh, presi in considerazione e studiati maggiormente eh, negli ambienti interni, proprio perché noi ci negli ambienti interni passiamo tantissimo tempo, l'aria è più viziata eh, e quindi in qualche modo riescono a a ad essere presenti e persistere a concentrazioni molto elevate, quindi in realtà i COV eh, negli ambienti interni sono Molto significativi. Eh, abbiamo COV di origine antropogenica che sono quelli determinati da, dalle azioni dagli operati umani eh, dovuti a um... All'industrializzazione, al traffico veicolare e così via, ma anche per esempio al, negli ambienti interni alle, alle pitture, ai solventi, eh, ai smalti, eccetera, ai profumi e così via. E poi abbiamo anche dei, dei, dei cov di origine biogenica che vengono emessi naturalmente dalle piante. E' um, è ovvio che questi COV, come tutti gli altri inquinanti, abbiano un impatto negativo su, uh, sugli ecosistemi naturali e quindi diminuiscano la, la biodiversità. Noi nella nostra ricerca, eh, seppur interessati a diverse categorie di, di BTEX, a un certo punto abbiamo dovuto uh, selezionare, selezionarne un gruppo. Uh, e Abbiamo scelto i BTEx, che sono il benzene, il toluene, l'etilbenzene e le tre forme uh, OMPD degli xileni. Diciamo che sono il gruppo di cov più abbondanti, presenti in ambiente in città, e sono effettivamente dovuti a, alla combustione del, uh, dovute nelle, uh, a seguito di di processamenti industriali quindi nelle zone industriali ma anche nelle zone ad elevato traffico come combustione del uh, veicolare. E, mh... Diciamo che appunto costituiscono in queste zone, nelle aree urbane, oltre il 60% di tutti i COV presenti. Tant'è che vengono spesso utilizzati, l'ARPA attualmente li utilizza uh, continuamente come riferimento, come riferimento di, di COV presenti nell'area. Quindi nonostante sia il gruppo dei COV in generale sia uh, contenga numerosissime eh, specie di eh, numerosissimi elementi eh, monitorando questi cinque elementi abbiamo un'idea di quelli un po' più eh, dannosi e presenti nelle zone inquinate. Quindi Noi abbiamo fatto questo monitoraggio abbiamo iniziato a livello eh, della, della scuola delle energie quindi della, della casa delle energie in casaccia Uh, successivamente ci siamo mossi perché uh, di fatto in casaccia uh, per chi la conosce uh, potrà uh, intuire semplicemente che in realtà è una si tratta di una situazione di controllo perché insomma siamo immersi nel verde. Uh, il livello di inquinamento uh, c'è, ma non è così forte come potrebbe essere in altri in altre situazioni uh, di di maggior stress urbano. E quindi abbiamo fatto una quantificazione dei, di questi BITEX, abbiamo effettuato dei campionamenti in diverse stagioni su diverse coperture vegetali, inizialmente verticali perché inizialmente abbiamo fatto su questa sperimentazione sulle, su, a livello di parete verde ma poi siamo andati anche a vedere delle coperture orizzontali, quindi dei tetti verdi. Ci siamo mossi su Roma. Uh, in, uh, e abbiamo fatto una, una valutazione di diverse, anche correlandola alle specie vegetali. Uh, le, abbiamo utilizzato questi campionatori d'aria radiello, che sono poi quelli maggiormente utilizzati per uh, i monitoraggi dell'ARPA. Sono dei campionatori passivi usa e getta, e um, noi li abbiamo. Abbiamo campionato ogni volta per la, dopo delle prime prove, insomma, il periodo eh, più adatto ci è sembrato quello di una settimana. Eh, praticamente al all'interno di questa camera vengono, vi è una, una superficie assorbente, questo filtro assorbente, al quale si legano questi, questi cov che eh, vengono raggiungono, entrano nel cilindro e eh, una volta che entrano nel cilindro vanno a finire eh, a livello della superficie assorbente e, e quindi vengono poi analizzati per desorbimento termico. Eh, questo ovviamente sono state fatte anche repliche, eccetera, ma eh, diciamo che questo tipo di sperimentazione poi alla fine eh, è molto eh, riproducibile. E noi abbiamo fatto ovviamente dei confronti tra parete, la parete vegetale nuda, quindi un esempio, una zona di parete in cui non avevamo vegetazione con la stessa esposizione solare e eh, ovviamente la stessa zona per, per andare a analizzare la stessa area e eh, a livello di diverse localizzazioni specifiche della parete, quindi al primo piano, al secondo piano, nel gap, vi ho detto precedentemente che la nostra parete è una parete distaccata con, una, con un gap di 60 cm. Che separa la vegetazione dal, dal muro paritale. Insomma. E la prima sperimentazione inizialmente condotta in Enea eh, vedeva anche un controllo. Il controllo l'abbiamo messo in una zona che potesse essere maggiormente trafficata, che è l'Anguillarese, quindi nel cancello lì vicino. Uh, all'entrata dell'area dell capanna e uh, i primi campionamenti hanno dato dei, dei risultati comunque interessanti in quanto hanno uh, rispetto al controllo in cui ci aspettavamo una maggior quantità di sostanze inquinanti e così è stato il benzene 1,20 uh, abbiamo notato che allontanandoci dalla zona inquinata quindi andando verso uh, la, la, la, la, la scuola delle energie, eh, il nostro prototipo che è più lontano dalle, da eventuali fonti di inquinamento, la, la concentrazione di benzene, ad esempio, diminuiva e a livello di pare, della parete verde, quindi all'interno della vegetazione, tra le foglie della vegetazione, era ancora inferiore. Quindi abbiamo notato un effetto di, mh, di cattura. Un effetto di cattura di questi COV da parte della vegetazione, insomma, e questo è stato ripetuto diverse volte ed è stato fatto poi a livello di diverse situazioni uh, e uh, a Roma è risultato molto più evidente. Quindi abbiamo selezionato una serie, di, abbiamo avuto modo di verificare uh, delle, delle specie vegetali con uh, potenzialità maggiori per, uh, per la mitigazione dei cov uh, in città. Uh, Stiamo adesso scrivendo il lavoro e um, qui vi volevo parlare invece di un altro lavoro recente con, nella, nel quale abbiamo lavorato uh, insieme soprattutto a, alla collega Susanna Mariani uh, e praticamente è stato uno studio, sulla uh, uh, un'analisi comparativa tra due specie di Echium l'Equium Vulgare e l'Equium Plantagineum, eh, come eh, per capire la, la loro possibile adattabilità, eh, inclusione in tetti verdi eh, urbani in ambiente mediterraneo. In pratica eh, nel, nord, nel nord Europa i tetti verdi che ormai sono una tecnologia eh, definita e eh, ampiamente utilizzata, il... Eh, L'etium vulgare sembra essere una, uh, una specie ampiamente utilizzata. Eh, nella, in, noi abbiamo fatto una ricerca a Roma in, in diversi punti di osservazione, sia nei parchi al centro di Roma che in zone vicine all'Enea all e più nel Viterbese e abbiamo, uh, le, tra, durante le diverse campagne abbiamo effettivamente notato la scarsità della, della specie vulgare a scapito della specie che è un molto presente. Abbiamo fatto un'analisi comparativa a partire dalla struttura del seme eh, alla, al tipo di radice, di stelo, numero di fiori, tipo di fiori, colore e così via, eh, anche per arricchire gli, eh, i records, gli, gli erbarium records che sono così importanti, queste tabelle di dati per soprattutto per uh, la descrizione e la conservazione della biodiversità delle specie e abbiamo effettivamente poi applicando anche uno stress idrico, un forte stress idrico indotto, siamo andati a vedere la, la, la capacità poi di ricopertura uh, del tetto verde da parte di queste specie e abbiamo notato che effettivamente la, la specie Echium plantagineum che nel nostro caso, nelle zone ricercate, quindi stiamo parlando della, di, di zone nel centro di Roma e, e comunque vicino Roma, nel centro Italia, è eh, nelle zone ricercate la specie più, eh, più comune rispetto alla, al vulgare che era raro. E abbiamo visto che effettivamente aveva un'ottima capacità di ricrescita, per cui potrebbe essere incluso uh, tra, tra le specie uh, e tra uh, i miscugli di semi uh, adatti per, uh, per fare appunto questi, questi detti verdi. E insieme a questo, insomma, poi ci sono tutta una... Sono, sono, Uh, Convenuti tutta una serie di studi uh, relativi anche al fatto che si trattasse di piante annuali rispetto a piante con ciclo biennale. Uh, abbiamo fatto una sorta di una serie di considerazioni uh, rispetto alla manutenzione del verde, quindi gli sfalci, della, gli sfalci del verde uh, potessero essere in qualche modo uh, non molto benefici alla... Uh, allo sviluppo delle piante biennali, insomma. È molto interessante questo lavoro e arriviamo a quello che è una, il lavoro energetico, insomma, ci, ci tenevo anche a, ad includere, eh, mi sto, io parlo moltissimo, <ride> mi, mi dispiace, non so, forse sto, mi sto allungando tantissimo, cerco di essere breve, però eh, ecco, eh, il risparmio di energia Uh, dovuto uh, ottenibile attraverso tetti o pareti verdi abbiamo uh, verificato che uh, il risparmio maggiormente conseguibile è in estate cioè è vero che anche in inverno uh, si ottiene una una Uh, un isolamento uh, significativo, tuttavia, a livello poi, di risparmio energetico uh, molto più limitato rispetto al risparmio che si ottiene in, in estate per il condizionamento estivo. Ecco perché uh, nel nostro clima mediterraneo, noi siamo andati a puntare su, uh, su quello che è il risparmio energetico in, che ci consentono queste strutture in quanto eh, ci fanno spegnere i condizionatori e ce li fanno accendere per, per un tempo inferiore eh, dovuto ad uno, uno shift temporale dell'onda dell calda. Allora questo è un esempio, in questo, in questo lavoro in particolare abbiamo focalizzato sulla parete sud-ovest Uh, questo è al primo piano dell'edificio. In questa parete la, la, la grata di, uh, di acciaio gialla è la grata attraverso cui uh, è stato fatto crescere il, il partenocissus quinquefoglia che adesso vedete in questo modo perché è una pianta decidua quindi uh, siamo a marzo in questa, in questa immagine quindi anche adesso se, uh, questa, questa zona della parete dove c'è il partenocissus è praticamente spoglia. E, e quindi vedete insomma dove sono localizzati i sensori a livello, sia a livello della superficie esterna della parete che poi anche vi sono i sensori all'interno abbiamo il confronto tra uh, parete uh, che abbiamo chiamato parete coperta da vegetazione e parete non coperta da vegetazione che è questa situazione qui queste sono le termocoppie cioè i sensori di temperatura superficiale. Uno è a livello della superficie esterna della parete e abbiamo un, un medesimo sensore attaccato all'interno della parete, cioè nel, nel, nella parete che dà in, verso l'interno dell'edificio. Dell <coughs> I primi risultati sotto forma di temperatura superfic superficiale di UF e VF. UF sta per un vegetated facade, mentre VF è vegetated facade, quindi parete verde e parete non verde. Ok, andando a vedere che cosa succede, ad esempio a marzo nel 2020, quello uh, nella il verde, la linea verde è la temperatura a livello della superficie della parete ricoperta da verde, quindi ombreggiata da, dalla vegetazione e il rosso è la temperatura della superficie della parete in cui non c'è vegetazione. Ecco, sono evidenti i picchi, no? Uh, abbiamo dei delta di temperatura fino a 20 gradi, eh in alcuni momenti. Questo qui in azzurro sono 26 gradi che noi abbiamo stabilito come convenzional convenzionalmente come temperatura di comfort in un ambiente interno. Quindi diciamo che la parete verde ha consentito il mantenimento della temperatura vicino a quello che è il comfort mentre invece nel caso della parete non vegetata Uh, abbiamo avuto dei picchi di calore molto più elevati. Poi siamo andati a vedere anche i flussi di calore, scusate, sì, i flussi termici, uh, i flussi di calore. Questo è un grafico a doppio asse, un grafico a doppio asse in cui a sinistra ho il flusso di calore, il flusso di calore viene calcolato a partire dalle, uh, dalle temperature superficiali, Uh, attraverso tutta una serie di formule che non, non sto qui a, a, a descrivere, e le temperature superficiali. Diciamo che da questo grafico uh, è evidente il delta, i delta sia di temperatura superficiale che di flusso dovuti appunto al taglio della, della radiazione, cioè la radiazione che entra all'interno dell'edificio è tagliata nettamente di uh, un quantitativo molto significativo infatti andando a vedere le temperature superficiali abbiamo un effetto significativo di abbassamento delle temperature. Eh, diciamo poi abbiamo fatto una stima, a un certo punto siamo arrivati ad una stima specifica, siamo andati a, a, a, a calcolare, a stimare il carico elettrico dovuto alla climatizzazione Uh, ad esempio da maggio ad agosto l'abbiamo calcolato come una variazione tra i flussi entranti da maggio ad agosto in continuo e uh, l'energy efficiency ratio. L'energy efficiency ratio è un valore uh, correlato ai condizionatori, a, alle varie pompe di calore e a un valore tecnico uh, che è riportato nelle, nelle istruzioni, delle, nelle guide dei, dei, dei, dei nostri condizionatori. Quindi otteniamo un risparmio energetico di circa 2 kWh per metro quadro, un risparmio energetico conseguito non una parete verde così com'è quella eh, che abbiamo eh, in, in casaccia rispetto a tutte le condizioni di muratura, alle dimensioni della stanza interna e così via. Risparmio che è stato poi tradotto in quantità di anidride carbonica salvata pari circa ad un chilogrammo di eh, anidride carbonica per metro quadro. Inoltre abbiamo calcolato un coefficiente verde, un fattore verde che è un indice che ci dà il livello di schermatura di un tipo di vegetazione rispetto alla radiazione solare. Non vado troppo nel dettaglio, però mi piaceva farvi vedere eh, questa cosa. Eh, questi indici KV sono altamente correlabili alla copertura, all'AI, e alla copertura quindi al livello di, di, di densità e di inverdimento della, della parete. Vedete che tra il 19, e il 20 e 21... Questa è una fotografia eh, presa a, a, a luglio della parete nei diversi anni. E di fatto nel 2020, dovuto al Covid, abbiamo avuto dei problemi con l'impianto di irrigazione, per cui l'inverdimento è stato molto più scarso rispetto al 2019. E effettivamente questi KV riflettono specificamente... Il, uh, il livello di inverdimento, infatti, i valori più bassi di KV li troviamo nel 2020, che vuol dire che la schermatura è inferiore rispetto a, al 2019, dove ho un massimo di uh, densità di inverdimento. Uh, per finire, diciamo che la nostra uh, ricerca, dal punto di vista soprattutto termico, ma non solo, ha anche lo scopo di, uh, di definire. Uh, di facilitare appunto l'accesso a, a, a dei benefici fiscali, a dei bonus premiali dovuti all'installazione all di uh, tetti o pareti verdi in città. Non solo perché aumentiamo l'efficienza energetica ma anche perché uh, evitiamo delle, delle emissioni di CO2. Attenzione che le emissioni di CO2 evitate non sono solamente quelle dovute al fatto che io accendo meno il condizionatore, ma sono anche quelle dovute al fatto che non consumando energia sì. ha uh, ulteriori emissioni. Quindi diciamo che da questo punto di vista uh, molte attività ENEA tendono proprio a, a al monitoraggio uh, dei di questi flussi termici per stabilire dei dei dati che siano di tipo sistematico per, per andare poi a confrontarsi con uh, i policy makers, con, i, con il ministero competente per uh, proporre delle, delle possibilità di, uh, di mettere dei bonus premiali. Questo è l'unico modo per diffondere una tecnologia, cioè, uh, soprattutto uh, in Italia stanno prendendo piede adesso ma purtroppo ancora sono uh, situazioni molto elitarie. Uh, dovute ovviamente non solo ai costi dell'installazione ma poi ci sono anche i costi di, di, di manutenzione che non, ha, non sono pochi insomma L'ultima slide in cui sarò molto breve è: stiamo continuando a lavorare su queste tecnologie. Eh, attualmente stiamo sviluppando uh, la ricerca, uh, stiamo sviluppando un prototipo di tetto blue green, i tetti blue green sono dei tetti che, oltre ad essere un tetto verde, uh, contenendo al di sotto uno strato aggiuntivo di uh, un serbatoio che Può contenere l'acqua, l'acqua eh, di, di eccesso delle irrigazioni, funziona da sistema di drenaggio. Quindi, questi tetti blue green: da una parte continuano ad assolvere il risparmio energetico. Infatti sarà un tetto eh, totalmente monitorato per quanto riguarda eh, le, le temperature superficiali e i flussi termici per consentirci l'analisi energetica. E poi sarà un tetto che consentirà uh, il water saving. Il water saving sia aiutando il drenaggio in città, facilitandolo nei, nelle situazioni di impatto uh, complicato, ne, di, di elevata piovosità e uh, sia mantenendo l'acqua e poi poterla uh, utilizzare secondariamente per, per uh, l'irrigazione del tetto verde. Cosa utilissima in un ambiente eh, arido d'estate come è quello del clima mediterraneo, insomma, la possibilità di eh, conservare l'acqua e poi ridarla al sistema nel momento del bisogno, il tutto grazie ad un sistema eh, IoT di monitoraggio e di un, cioè una smart valve che mi consente attraverso il monitoraggio continuo del, del livello di acqua. Della, anche del livello di idratazione del suolo e di crescita delle piante di, di capire eh, e di dare l'acqua al momento del, del bisogno ecco, questo tipo di ricerca ci interessa molto per, uh, sempre per uh, uh, aiutare la, la, la diffusione di queste tecnologie che ci piacciono moltissimo perché uh, hanno tutta una accorpano dentro di sé tutta una serie di aspetti di interesse per migliorare la, la, la qualità della vita in città, oltre al fatto che poi eh, indiscutibilmente aumentano la bellezza del, dei posti dove viviamo con effetti benefici sul, sull'umore e, e sul resto. Oltre a questo stiamo anche valutando la possibilità di, eh, di studiare insieme ai tetti verdi il vantaggio dell'applicazione dell di sistemi fotovoltaici e, fare, e pensare a delle soluzioni di tetti orti fotovoltaici, quindi unire la uh, possibilità di generare energia rinnovabile, di, di, di ottenere energia rinnovabile e produrre più cibo uh, mantenendo i benefici dei, dei tetti verdi. Io uh, ci tengo a, a precisare, uh, forse mi è sfuggito prima, uh, che uh, questa ricerca è frutto di innanzitutto della, delle guide Dell'esperienza e della passione di Carlo Alberto che dovrebbe seguirci. E un gruppo di lavoro ampissimo che ha visto come protagonista senz'altro Germina Giagnacovo, eh, anche Rita Di Bonito, Susanna Mariani, Maria Sperandei, tutte persone che ci mancano tantissimo, devo dire a me personalmente eh, mi, mi sento tristissima. loro sono tutti felicemente in pensione da circa uno o due anni. Eh, poi c'è Patrizia. De Rossi, la dottoressa De Rossi che è la, la, la cara collega con la quale eh, adesso uh, portiamo avanti la maggior parte delle attività. Uh, Lorenzo Gatti è il, si è appena dottorato con, uh, con un ottimo risultato in una tesi in collaborazione alla Tuscia e il dottor l'ingegner Puglisi che è il il coordinatore della ricerca di sistema che ci ha sempre sostenuto e dato ottimi consigli per, per svolgere queste attività. Eh, diverse sono le collaborazioni che non, non mi sono messa a citare qui eh, ho inserito però senz'altro l'Università di Pisa con Carlo Bibbiani e l'Università di Viterbo con Rosario Muleo perché sono, la, la, sono la. sicuramente i, i più le, le collaborazioni più importanti ok e Qui c'è la mia email per informazioni, domande eccetera, diciamo ci conosciamo la maggior parte di noi e spero di non avervi annoiato, anzi magari di avervi testato interesse su queste, su queste soluzioni che eh, di fatto sono veramente, stanno veramente prendendo piedi ecco, perché hanno, hanno tantissimi vantaggi in un'unica soluzione, questo eh, è indiscutibile. Ok Arianna grazie, eh, il seminario è stato molto bello e sei riuscita a far capire delle cose che per chi non ci lavora e per chi non è dentro veramente anche piuttosto complicate e anche il vantaggio che si può creare diciamo studiando eh, queste applicazioni, cioè la, la biologia se vuoi applicata a livello tecnologico proprio per un risparmio energetico, per un ambiente più sostenibile. Quindi sei stata veramente bravissima, non ci hai annoiato affatto. Non so se qualcuno vuole fare delle domande. Se Giuseppina vuole scrivere, visto che non riesce a parlare. Ehm... Adizia, io ce l'ho una domanda, vai, cioè, vai, non una. Fai, Anna Maria, <ride> fai quelle domande che vuoi. Eh, innanzitutto volevo ringraziare di, di questo webinar che è stato interessantissimo. Almeno per me eh, mi farebbe piacere perché la lista di domande sarebbe molto lunga, quindi mi piacerebbe piacere rimanere in contatto, eh, visto che mi occupo nel, nel, dal punto di vista lavorativo proprio di sostenibilità eh, eh, legata alle attività spaziali. Infatti lei ha citato prima l'IoT, l'IoT è uno degli esempi che noi sviluppiamo proprio nella parte del, dei sistemi spaziali che riguardano le telecomunicazioni. E su questo inciderà sicuramente anche la parte di, di osservazione della Terra e penso ormai anche il, i giardini verticali sono cose che si stanno promuovendo sempre di più, devono rientrare nel, nell'utilizzo comune e questa è una cosa importante perché finché non prende piede questo rimane sempre a livello di ricerca. Mm. E... Questa è un po' la, la mia idea, è quello sul quale sto lavorando, proprio sulla connessione fra una green economy e la sostenibilità con il supporto di dati spaziali. Sì, quindi non lo so, cioè, tramite Patrizia Anche poi rimarremo. Sì, Moltissimi, moltissimi, moltissimi legami, come no, no come no, veramente volentieri. Uh -huh. Certo, Assolutamente sì. Eh, Giuseppina, non so, vuoi, volevi dire qualcosa? Vuoi scrivercelo? Sentite, non sentite parla. Ora? Sì, Sì. Ah, fantastico, no, beh, è stato interessantissimo. Alcune cose le sapevo, ma insomma, non sapevo nel dettaglio, quindi è, è stato veramente interessante. E no, no, io non ho domande particolari. Comunque, è, è grazie, eh. grazie a Arianna che. Ha accettato di fare questo seminario grazie, grazie Giuseppina grazie. due parole, due parole. Vai. Io, ah, io voglio solo ringraziare Arianna perché vedo che insomma le cose sono andate molto più avanti per cui io sono veramente contento Beh, speriamo che andando. Stiamo Venga cercando di fare del nostro vita, meglio per, per portare avanti queste attività che effettivamente sono, sono molto interessanti. Insomma, ci proviamo cerca di combattere, insomma, facciamo le guerre interne. Tanti auguri davvero, quando... uh, una cosa, nei, tra quelli che hanno partecipato, hai dimenticato eh. Matteo? Uh, signore, sì, Matteo. Eh, eh, sì. Bene, Matteo bene. Scoccianti, come no? In realtà, in realtà ora che stavo pensando anche Lu, Luciano Consorti. Eh vabbè, d'accordo. Eh, eh, però da qualche parte sono inseriti nella pubblicazione. Sì, devo dire, ho, ho inserito quelli. Fo... I più importanti ma ce ne sono stati tanti. Vabbè, Matteo, vabbè. Matteo purtroppo non lavora con noi già da, da diversi anni, ecco perché mi ha sfuggito. E, e speriamo che lavorerà con noi tra qualche anno. Eh, ce lo auguriamo, ce lo, auguriamo, vabbè. Ce lo, auguriamo, vabbè, lo comunque bravissima, grazie comunque Arianna questo è, essendo un seminario divulgativo non diciamo un seminario rivolto a una platea scientifica quindi anche se ti sei dimenticata qualcuno eh fa niente, okay, dai. ok ok sì sì no ma infatti io ero un po' combattuta dico ma vanno un po' più nel dettaglio ci posso andare oppure no magari dopo eh, perché effettivamente la platea è sempre va sempre presa in considerazione questo prima pro, di questo è un progetto divulgativo per persone va, va ma comunque si capiva tutto benissimo eh, eh, Se sì. sì. è stata comunque molto chiara molto precisa e dettagliata e chiara e non so, voglio chiedere se grazie a qualche domanda se qualcun altro ha qualche curiosità Beh, io, mi sentite sono Maria? sì, grazie eh, senti, no, io, parola, scusa. io ho rifatto un, un salto nel mio più recente passato perché eh, chiaramente io non ho lavorato, per quanto mi abbia messo diciamo, nell'elenco, sono molto contenta, però io ho lavorato molto poco rispetto a tutti gli altri, a Germina, a Susanna, chiaramente, e a lei su queste tematiche. E quindi mi ha fatto piacere. Vedo adesso, anche leggendo sui giornali di vario tipo, che sicuramente stanno prendendo piede in, in molto di più rispetto a prima, eh, certo, c'è sempre il problema che Arianna ha già de ha, ha detto, che sono sistemi che chiaramente costano sia in termini di, eh, di, di strutture da fare e poi di mantenimento del tutto, quindi effettivamente... Ci sordirebbe che visto i tutti i bonus che vengono dati in varia maniera, eh, non, so, non so, non credo che quelli che danno per i giardini, poi, eh, no, perché in alcuni casi danno i sporti bonus per i giardini, ma non credo che eh, coprino anche queste cose, no, Arianna? No, guarda, il bonus verde è È solo per, per i giardini, quel 30%, quel non, 35, 36. Sono 30, una sono 30, cifra minima. euro in 10 anni, insomma. Eh, quindi non c'è niente di questo tipo, nemmeno no. nel PNRR, ci sta eh, non, nulla. Non non ancora, guarda, ci siamo. Nemmeno nel non ci sta nulla? Ci, ci sta il fatto che effettivamente in alcuni casi si può pensare al conto termico ma bisogna fare proprio una proposta progettuale specifica quindi eh, non, non è una detrazione fiscale immediata e accolta però ovviamente se tu eh, valuti che hai un avanzamento di efficienza energetica da così a POMI eh, attraverso un progetto un ricercatore che te l'assevera eccetera, eccetera, dovreste avere almeno il diritto al 65% della, del risparmio per l'efficienza energetica. Quello è possibile, ma eh, l'ottenimento è complicato, insomma, bisogna fare proprio... Cioè, noi abbiamo delle richieste di questo tipo, ma eh, si instaurano dei contratti, dei contratti di tot mila uh, euro per questo lavoro di durata biennale, triennale. per uh, quindi nel PNRR su queste tematiche non ci hanno messo niente al momento che io sappia no, Siccome c'è di, di tutto di più capito? Io, dico, io non l'ho letto nel dettaglio ovviamente. alcune in cose l'ho lette. specificamente sì. non c'è però devo dire la verità che eh, arrivano continuamente richieste di supporto in Enea nel nostro dipartimento eh, sono molto interessati diversi approcciano questa sì, cosa sì, ma sì, si capisce sì, da, da quello che uno legge nei eh. giornali dalle cose così. Eh, si, che... si infilano, ci si infila sempre. Sì, in... Ma anche proprio nella normalità della vita di tutti i giorni, insomma, esatto. ecco, nel miglioramento della qualità e della sostenibilità in generale, si capisce sì. che su questi temi sicuramente c'è un interesse maggiore rispetto a quello che c'era. Che ne so. No, che, ecco, non e è, è soltanto fatto. efficienza energetica, ma c'è anche tutto l'aspetto ambientale. Eh, anche umano mh, collegato, ma anche esterno, cioè eccetera, casi. eccetera, che, eh, che fa molto, insomma, so, è un valore aggiunto. No, certo, ma, certo, Scusami, una domanda: scusate se mi, se sì, mi intrometto, sì, sì. ma questi progetti di cui hai parlato, noi abbiamo un assessore all'ambiente donna che è Sabrina Alfonsi, che è molto, molto complimenti. Io ho ascoltato tanto, da tra virgolette non addette ai lavori, ma abbiamo bisogno però noi di capire come si parla di quotidianità, come rendere più vivibile il nostro pianeta anche da chi non è proprio del settore quindi è educativo, quindi ti ringrazio eh, ma mh, parlando proprio di, di concretezza ma questi progetti avete mai pensato di presentarli anche al nostra, alla nostra assessora Sabrina Alfonsi che è molto molto sensibile per quello che sono queste tematiche come si diceva non ci sono i fondi PNR ancora e allora bussiamo alla porta può darsi che eh, con dei progetti validi eh, lei è molto ripeto è molto sensibile a ciò non so se avete già pensato una cosa del genere mm, ti dico la verità non ci abbiamo pensato grazie mille del suggerimento e vale la pena pensarci insomma ci sentiamo senz'altro eh, il discorso un pochino è eh, in questo momento siamo in pochi perché ecco il pezzo grossi i pezzi grossi che ripeto Carlo Alberto Germina Uh, Susanna, Rita Maria, sono, sono felicemente in pensione siccome sì, sì, sì, sono, sono tutti giovani con l'expertise uh, di questo tipo siamo, siamo rimasti in fogli insomma io devo andare via visto che sono così felice me ne vado eh, ciao. quindi di fatto il tempo disponibile noi siamo veramente oh, ciao grazie ciao ciao ciao Roberto ciao Veramente siamo un po'. Posso, posso lavoro, solo. Scusate, scusate se intervengo, però il fatto che, che siete di meno non in... vuol dire che non si può fare un progetto coinvolgendo anche qualcuno che è andato in pensione. Sono progetti. Eh, eh, no no Maria sei invitata siccome io è solo da due mesi che sono in pensione vogliono, e ancora non, non mi, mi sono stavo adattata comunque <ride> <adattata, ride> no. a me farebbe grazie a me farebbe veramente molto piacere guarda adesso attraverso Patrizia ci scambieremo ci lasciamo è ma, è anche il contatto guarda, la mail proprio il telefono di Sabina Fozzi se vuoi eh, magari lo eh, giro a cioè, realizzare un incontro insieme come no? guarda Aspetta ti lei. posso garantire che è venuta in FITAPA eh, su Urban Food eh, quando era presidente Bettina Giordani quindi prima del mio insediamento ma su queste tematiche è eh, di una sensibilità estrema e vi permetto di consigliartelo e lei adesso che ha preso purtroppo degli assessorati eh, difficili eh, però continua la sua battaglia verso il green in, a tutto tondo quindi Grazie. perché non allora, potresti... A Roma ne abbiamo proprio un maggior bisogno. Cioè adesso eh, questa, sì, sì. queste tecnologie e il, il, il Nord Italia vogliono, uh, vogliono quasi superare il Nord Europa perché stanno veramente mostrando interesse Guardi il suo profilo anche pubblico, nel senso, ti rendi conto che è proprio combattiva, guarda, anche ha iniziato in tempi non sospetti veramente una grande battaglia e Continua a farla anche nel suo piccolo, avrendo poco tempo per, perché ha due assessorati, un po' difficili, però continua a farlo. Quindi, eh, ottimo suggerimento, grazie. Grazie. Un buono sì, sì, sì, sì. sì, posso... progettuale da proporre, Anna Maria voleva Perto, dire una okay. cosa. aspettate un attimo <ride> che vi parlate sì, tutti insieme. Attesa. Anna Maria c'era lei adesso. Allora, io volevo semplicemente introdurre un chiarimento, perché una cosa sono le detrazioni fiscali e quelle sono degli, degli, degli atti politici, quindi è da rivolgersi più che altro a una sensibilizzazione del mondo politico. Altro è il PNRR. Nel PNRR ci sono tantissimi per quanto riguarda la sostenibilità. Eh, quindi questo significa, però, ha ragione, eh, non mi ricordo il nome del, della nostra relatrice Arianna, eh, Arianna, che eh, non sono degli stanziamenti per una operatività, eh, ma sicuramente sono stanziamenti per la parte di, di ricerca e perché no si potrebbe pensare a un discorso anche di commercializzazione di un prodotto da rendere eh, fruibile su un intero territorio nazionale. Tra l'altro, alcuni esempi sono già partiti stranamente dal nord, eh, che sono partiti da, da Milano, proprio sugli orti, al, sui terrazzi, sui sì, giardini, sì, sì. esatto, gli orti cittadini e anche i terra, le, tutta la parte del, sviluppata in verde sulle pareti dei palazzi, quindi il eh, io penso che andrebbe indagato, però mi sembra strano perché Nea l'ho visto abbastanza presente anche sul PNRR. Dovreste un po' scorrere perché il PNRR è un documento immenso. Veramente, io lo, gli ho dato uno sguardo un po' a tutto, è veramente eh, anche duro da, da digerire. Eh, però è, ti dà un, un respiro a livello nazionale su dei fonti che potreste utilizzare visto che c'è già eh, un, un precedente di qualcosa che avete già sviluppato quindi è un andare avanti su un affinamento e commercializzazione quindi renderlo più fribile anche ai vari utenti nazionali invece è ottimo il suggerimento di di grazia ma quello si muove sulla scala metropolitana quindi e quindi con dei fondi molto più ridotti quindi io non abbonderei a entrambe le strade certo. questo come suggerimento certo poi ah, per per, i, per dire non solo le pareti ma anche i gruppi di ricerca questi soldi potrebbero anche servire per pagare delle borse di studio dei dottorati eh, esatto mi pare ma, ma so così, è sì, contemplato infatti... patrizia nell'interno so, del PNRR so. dicevo e poi perché Elenia sta partecipando con tantissimi sì, risultati lo so lo so, quindi... lo so lo so però diciamo sperando che riescano a entrare in un filone diciamo adatto a questa tematica potrebbero benissimo chiedere diciamo dei finanziamenti per aumentare la loro massa critica soprattutto finanziando borse esatto, per i giovani esatto, eh, ma adesso esatto, ci saranno esatto. diversi i modi di, di assumere nella, nella, eh, certo, certo, gli assegni certo. sarà più complicato e credo che costeranno parecchio di più Eh, quello sì, non lo credo gli parecchio di più perché hanno agosto. modificato da, questo dal, dal 2023 infatti quelle che stanno facendo all'Enea credo che siano quelle del 2022 perché se sennò... no eh, non lo so questo, comunque sì è vero, è vero è piuttosto complicato e comunque non so se ci sono altre domande, se no salutiamo tutti quanti, la relatrice, ci sono altre domande. Prima andiamo a cena. Andiamo a cena. <ride> grazie ancora, grazie di tutto, grazie e veramente. È stato gentilissima, veramente un piacere. A ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Maria... ciao ciao grazie ci terremo in contatto poi la contatterò tramite Patrizia assolutamente sì grazie ciao grazie a tutti ciao, ciao. ciao. ciao. Grazie, ciao. Contatto, Anna Maria ciao. Ciao. Ciao. Ah, dobbiamo stoppare la registrazione lo faccio io lo, faccio lo io. fai tu Anna Maria grazie. Sì. ci sentiamo ciao, ciao. ciao. ciao a tutti